Sono, inutile dirlo, onorato, emozionato di parlare di Rousseau. Questo è sapassandire, insomma, è ovvio. E anche sorpreso, perché io ormai ho un'età in cui ho notato questo sistole diastole nella memoria dei, dei classici. Rousseau. Eh, come tanti altri scrittori importanti, ogni tanto diciamo come i titoli in borsa va su, va giù, sembra cadere in un oblio anche editoriale, poi invece però ci rendiamo conto che il, eh, viene insegnato, ci sono edizioni economiche, c'è tutto il lavoro degli studiosi che ahimè devo confessarvi non, eh, non, è, non è il tipo di approccio che che, che mi appartiene, il mio è un approccio solamente da lettore, da lettore di lunga data. Per me la, la lettura di Rousseau è un'esperienza tra quelle veramente capaci di... Eh, modificare il, l, l, non solo il nostro atteggiamento di fronte ai libri, ma anche un po' di darci quella risposta che cerchiamo sempre nei libri, no? che poi in fondo si riduce in due parole, no? come vivere, no? cos'è questa fatica, questo è un posto che si chiama circolo dei lettori, no? presuppone un'immensa quantità che, rasenta l'infinito di cose scritte, di idee, di giudizi, di, di, di reazioni ai giudizi, tutta una sorta di infinità che, eh, di cui a volte, certe volte, come in quell'attimo di consapevolezza in cui noi diciamo voglio scendere da questa cosa, possiamo anche dire che ci serve. E no? il tipo di scrittore incarnato da Rousseau, che guardate è molto raro, si contano sulla punta delle dita, eh, soprattutto in età moderna, è quello che assomiglia moltissimo, per molti aspetti, al nostro Pierpaolo Pasolini. Cioè è il tipo di scrittore che ha un eh, desiderio supplementare rispetto proprio a quella che è la carriera di scrittore e la produzione di testi, che è quella di collaudare quello che scrivono, cioè di vedere costantemente se... Quello che scrivono può essere praticabile nell'esistenza, nell'esistenza proprio quotidiana, in maniera molto diversa. Pasolini e Russo passano, non, non, non in vano, due secoli tra l'uno e l'altro, il mondo è cambiato, è le stesse modalità dell'espressione, le, le cose che scrive Pasolini sarebbero incomprensibili a Russo. Il, eh, il, il, questo atteggiamento è, richiama dei modelli antichissimi, questi scrittori entrambi moderni, quindi entrambi eh, nati dentro una professionalizzazione della, eh, della cultura, in qualche maniera sembrano delle, delle anomalie incomprensibili, capaci di destare molta aggressività, proprio perché la loro costante commisurazione di quello che scrivono a quello che sono diventati eh, crea un, una specie di provocazione costante eh, che ha a che fare con dei modelli, appunto uno è il modello mistico indubbiamente, i mistici sono proprio questi, il mistico si potrebbe riassumere in quella splendida eh, chiusura di uno dei grandi testi della spiritualità europea che è il pellegrino cherubico di Angelo Silesio che dice se sei stanco di leggere va e diventa tu stesso la scrittura e l'essere cioè incarna l'insegnamento evangelico tanto da essere tu il protagonista della storia cosa significa essere stanchi di leggere? essere stanchi di confrontarsi con un sistema di senso che non riguarda direttamente le possibilità di destino dell'individuo che legge o che scrive. Perché aggressività? Perché poi queste persone, adesso parlo di Pasolini in russo, ma potrei parlare anche di altri rari rappresentanti di questo atteggiamento, eh, in realtà sono proprio dei cani sciolti, sono delle persone che poi si mettono in una posizione di solitudine totale. Cioè... Quando studiamo la loro vita è ovvio che Rousseau per la sua idea di, di, di una società primitiva, per la sua idea dello stato di natura, per la sua idea dell'immediatezza dell eh, e della trasparenza dello, de, de, dello stato di natura potesse suscitare eh, sospetti di ateismo e quindi è, è ovvio, sta nelle cose che la parte clericale, eh, i gesuiti con le loro eh, so, abilissime polemiche culturali, le tecniche di discredito. Eh, sapete, Rousseau... Eh, per, eh, mm, mm, eh, tutti i nemici di Rousseau vanno filtrati attraverso testimonianze storiche che siano un po' oggettive perché a Rousseau non mancava anche un certo grado di paranoia cioè fu veramente perseguitato nel 1764 la Sorbona mise a rogo l'Emile e, e, e se non, non riusciva a scappare sarebbe finito alla Bastiglia insomma non era se, senza dubbio la... però poi c'è un aspetto no? Uh, negli scritti di Rousseau di, di senso di persecuzione che non è legato proprio a, de a determinate verità cioè, è, è, però indubbiamente ha avuto nemici acerrimi ma quello che non eh, può stupire ingenuamente eh, è, è quanto Rousseau sia stato odiato dai suoi amici e questo è la, la, la, la, la, la, la, la, si riflette perfettamente nel destino di Pasolini, no? che è un, un pensatore odiato dalle destre e, e, e, e che risulta oggi di meno, ma molto estraneo al pensiero di sinistra, molto polemizzato. I grandi nemici di Rousseau non furono né i gesuiti né quegli, alcuni ordini eh, di mon, eh, tipo i cistercensi, il, il, il, che lui accusa, gli oratoriani. Certo, questo Chiaro nella storia dell'illuminismo, no? L'illuminismo porta la luce, quindi eh, c'è una reazione ecclesiastica molto violenta contro gli enciclopedisti, ma i peggiori nemici di, di Rousseau sono eh, Diderot, sono eh, D'Alembert, sono eh, soprattutto Voltaire, Voltaire che nel suo epistolario eh, lo chiama centinaia di volte Cane, anzi quando viene morso da un cane lui ci si diverte tantissimo a pensare al cane cannibale eh, eh, eh, eh, eh, da quanto gli abitudini eh, gli, eh, poi moriranno lo stesso anno eh, non riconciliati nel, eh, quando quel mondo che loro rappresentano poi già siamo nel 1778 c'è cioè l'orizzonte poi ormai Vicinissimo, l'89, l'inizio di tutta un'altra storia. E, e questo è il, la conseguenza del, della provocazione di Rousseau. Perché Rousseau non ha, anche se lo ha articolato in varie maniere, gli storici del pensiero hanno stabilito delle, eh, una cosa l'ha sempre non ha mai smesso di pensarla, cioè che noi siamo individui corrotti dalla società, noi siamo individui che in qualche maniera dobbiamo guardare a quello che si può definire uno stato di, eh, una condizione che è lo stato di natura. Se noi, se noi perdiamo totalmente un legame con questo mito, siamo perduti. Questo è, la, è, la, è lo scandalo di Rousseau. Ehm, poi è chiaro che Rousseau non è un antropologo, non è uno storico. Non, mh, la, la sua idea di, di ciò che accade prima del, pat, del famoso patto sociale è abbastanza poetica, mitologica, però mh, esprime non va verificata storicamente, esprime una forte componente di disillusione dell'uomo sociale, esprime una uh, necessità che noi possiamo verificare in ogni giorno della nostra vita di riappropriarsi di qualche cosa che ci assomigli di più del patto sociale, perché poi in gioco appunto non c'è una domanda teorica e filosofica in Rousseau che rimane là, cercherò di spiegarvi perché, ma c'è la possibilità di incarnare una, um, un modello, una forma di vita, una forma di vita caratterizzata da un, un parziale, riappropriarsi di una libertà. E questa è, è, è, è, è la sfida che a ogni gesto di lettura ci viene rilanciata, cioè non uh, semplicemente apprezza la coerenza interna di un pensiero, la sua credibilità, la, i suoi riferimenti storici, no? ma in qualche maniera libri come le Confessioni, la Giulia, la Nouvelle Louise, la, le, lo stesso trattato pedagogico, lo stesso Emile e in ultimo questo libro splendido su cui baserò le osservazioni di oggi, che, so, che sono Le fantasticherie di un uh, passeggiatore solitario, libro incompiuto per la, per la morte. Lo scrisse fino a poche settimane eh, prima della morte, arrivando alla decima passeggiata, che è poco più di un uh, brogliaccio, di, una, di un appunto. E sono, mh, sono libri mh, in cui mh, il pensiero diventa una forma di esistenza, diventa una. Uh, possibilità di rapportarsi ai, ai dati della vita, a rispondere a questa domanda insolubile, come possiamo vivere, che cosa facciamo della, uh, della nostra vita. È chiaro che il, uh, la costanza di questo pensiero è stata espressa benissimo da quello che è, a mio parere, il più, più grande lettore di, di, di, di Rousseau, tra, tra i critici almeno. Quelli che conosco, che è Jean Starobansky, che, nel, che è un concittadino di, di, di Rousseau, tra l'altro, nato a Ginevra, uno dei più grandi critici del Novecento, che ha scritto un libro con questa formula, che è un libro straordinario di analisi microscopica del pensiero di, eh, di Rousseau, ma... Di, di cui vi, vi voglio segnalare perché è una formula memorabile proprio il titolo la, la, la, la trasparenza e l'ostacolo perché proprio questo grande critico svizzero mette uh, trova questi due termini per uh, definire proprio la dialettica perenne che uh, esiste in russo al di là delle apparenti contraddizioni del suo pensiero chiaramente è un pensiero che si evolve che non ha delle forme letterarie canoniche perché Rousseau è un grande sperimentatore un pensiero che si avvale del diritto a contraddirsi continuo perché questo fa proprio parte della, della, del, della percezione del sé di Rousseau che è una percezione mobile, fugace eh, influenzabile da, dall'esterno però questi due termini perché la trasparenza è proprio la condizione dello stato di natura la, la, lo stato di natura è quello stato in cui l'uomo è trasparente a se stesso e agli altri quindi per esempio ha un'espressione del desiderio che è eh, esattamente corrispondente a ciò che desidera eh, ha una mh, eh, questo stato mitizzato da, da Rousseau e parzialmente assimilato all'infanzia non esiste la mediazione sociale, non esiste dunque l'ipocrisia, non esiste quell'accomodamento reciproco che pure è una, una, è una forma, è un, un aspetto della, della realtà dell'esistenza che nessuno, tantomeno Rousseau. Uh, sarebbe in grado di, di negare totalmente, d'altra parte c'è l'ostacolo, per il singolo individuo tutto quello che è esistenza sociale è un ostacolo, è una perdita di trasparenza è una perdita di legame diretto tra il sé e l'oggetto del suo desiderio fondamentalmente tutto quello che siamo, anche eh, mh, non dico le istituzioni politiche ma anche ad esempio la vita letteraria, la vita intellettuale che noi potremmo considerare come un elemento di libertà all'interno della società perché è fatta di eh, individui solitari che scrivendo danno forma a, a, alla loro visione del mondo, ne creano come una miniatura, un'immagine credibile. Ebbene tutto questo per Rousseau fa parte dell'ostacolo, Tant'è vero che lui ha una formula che è stata commentata, che è stata accusata, tacciata di ipocrisia, che... e lui dice proprio l'origine dei miei mali è stato iniziare a scrivere. Quando io ho letto che c'era un concorso dell'Accademia di Digione, che aveva, dava dei, dei soldi, un riconoscimento per svolgere un determinato, oggi diremmo partecipare a un premio letterario, iscriversi a una, un master, una scuola di scrittura, la, la, quella cosa lì è, corrisponde nella mitologia del, eh, privata di questo scrittore all'incontro di Eva con il serpente, cioè da lì è nato un'esistenza che appunto è all'insegna dell'ostacolo perché perché lo scrittore non esprime direttamente il suo desiderio perché lo scrittore per il fatto stesso di scrivere si inserisce in un meccanismo di convenzione questa è la, è la, è la, è la in cui deve rinunciare a dosi sempre crescenti di autenticità e, e soprattutto eh, per sua natura il linguaggio letterario, il linguaggio degli uomini colti, il linguaggio delle persone che scrivono, quello che nel Settecento si chiama i, fi i filosofi poi, che è una accezione molto più vasta di come oggi potremmo dire che un filosofo è Massimo Cacciari o Giorgio Gamben, è meno professionalizzata. No, I filosof sono coloro che appunto attraverso la professione dell'intelletto, attraverso l'esercizio dell'intelletto, eh, creano un mondo più vivibile. Tutti noi siamo ci batte il cuore quando pensiamo all'illuminismo, no? perché pensate all'enciclopedia, cioè che impresa, sapete il frontespizio dell'enciclopedia, a ah, questa donna bellissima che sparge luce, no? la verità, e ci sono ai suoi piedi così dei nugoli di ombra no? che piano piano si dissolvono, questo piace a tutti, però è, è come poi accadrà a Pasolini nel Novecento che metterà in luce il lato oscuro del progressismo, eh, a lui tocca mettere in luce, per questo sono partito proprio dal fatto che questi sono individui che vengono odiati molto più che dagli amici che dai nemici, per un gesuita russo è un'anima persa, basta un momento la famosa lacrimuccia di Dante e la conversione e, e, e viene totalmente perdonato la chiesa non si è, storicamente si è, non si è mai accanita così tanto con ma loro sono, dicono come, questa è la nostra nobiltà eh, produrre idee, eh, eh, l'opinione è qualcosa che viene considerata in quella civiltà un elemento, eh, viene considerata giustamente, voglio dire, la mia amore per Rousseau non mi permette di negare la verità, viene considerata giustamente come un elemento di raffinamento della società, eh, per Rousseau è un gioco di causa e effetto che eh, trascina ogni individuo oh, lontano da quello che, che lui era. Ci sono delle, de, de, de, de, de, eh, delle pagine che non possono che far riflettere chiunque legga o scriva libri, non perché deve convertirsi a, a quello che dice Russo, ma perché nella vita c'è bisogno di equilibrio nella vita c'è sempre bisogno di riconoscere l'ombra anche di ciò che amiamo non esistono cose su questa terra poi in paradiso probabilmente sì. non esistono cose totalmente buone questo è il valore di questi maestri del dubbio e lui che pure appunto è cresciuto all'ombra di Voltaire gli vengono affidati tutti gli articoli musicali della grande enciclopedia che è uno scrittore di successo che ha una, eh, una oggi si direbbe scala le vette delle classifiche ma quando eh, scrive il suo romanzo più famoso la nouvelle Eloise crea un fenomeno che è, è quello del Robert Darnton che è un grande storico americano dell'illuminismo ha scritto un saggio bellissimo è andato a ricercare negli archivi di Stato di Parigi quanta gente ha chiamato, ma anche del popolo, ha chiamato Julie o Eloise, la figlia dopo quel romanzo, un fenomeno del genere... È, è, è, è, è accaduto solo a Napoli quando negli anni Ottanta i bambini venivano chiamati Diego Armando, insomma, questo era un personaggio di Roma. O, o nella, alla, al, le persone della mia età ricordano all'inizio degli anni Sessanta che per un film famoso molte bambine della mia età si chiamavano Sabrina, ma sono fenomeni rarissimi, cioè quando un'opera di intelletto agisce sull'onomastica eh, vuol dire che crea una, eh, voi sapete quella bellissima storia d'amore, una storia d'amore imperniata su una rinuncia, no? Perché è una storia d'amore che oppone la, il, il famoso amor passion, l'amore passionale all'amore coniugale. Eh, una grande studiosa che insegnava proprio qui a Torino, si, si chiamava Elena Pulcini, ha scritto un libro bellissimo proprio su Rousseau che che si intitola Amore passione e amore coniugale, sono, eh, diciamo, non è il curriculum di una persona frustrata che si sente eh, escluso dal, dal successo letterario, dal successo filosofico, in quel senso lì, settecentesco, è una persona che eh, ha scontato sulla sua vita eh, la cessione, ha constatato la cessione di parti troppo importanti di sé per essere barattate con la sua partecipazione al linguaggio comune dell'attività letteraria. Perché questo linguaggio appunto è caratterizzato da eh, due elementi che ci sottraggono la percezione di noi stessi. Il primo è ovvio che Proprio nel meccanismo dell'opinione ci sono parole contro parole, no? Mettiamo che guardiamo un dibattito in televisione, uno dice eh, questo mi sta antipatico, l'altro dice no, è simpatico, il terzo dice no, ma non è né simpatico né antipatico. In quel catena di parole che cosa succede? Che nessuno si ricorda cosa pensa lui veramente, chi è lui veramente rispetto a quelle parole, perché l'aspetto reattivo... più importante del fatto che il linguaggio esprima fin dalle radici ciò che uno è. L'altro aspetto più insidioso è che si parla per essere amati. Tutti noi, e qua, devo dire, nella mia esperienza di scritto, eh, nessuno è puro rispetto a questo. Eh, possiamo eh, rifiutare l'accusa di essere dei mercenari per esempio di scrivere per eh, desiderio di guadagno. Possiamo, tante accuse volgari le possiamo trascurare, eh, ma noi scrivendo vogliamo essere amati, indubbiamente. Quindi questo, falsi questa, questo è il vero, è, è vera, è vero ostacolo, perché non siamo noi stessi. Se io scrivo qualcosa per essere amato, non sarà mai quello che io dico, non sarà mai l'espressione esatta di me stesso sarà un'esca per l'amore questo è la... e quindi questa cosa qui questo è stato il primo a capire che cosa creava l'industria culturale allora ripristinare un modello mistico no? ma anche un modello greco nelle Reverie, infatti lui si, si significativamente non si fa mai complimenti a un certo punto dice io sono come Diogene che sapete, oltre a vivere nella botte, cercava l'uomo, no? cercava un uomo vero con la lanterna, la famosa lanterna di Diogene, perché il, la Grecia antica aveva pro, prodotto, l'esempio più, più chiaro è quello di Socrate, no? aveva prodotto quel sapiente che non era distinguibile quello che eventualmente scrive, oltre che i greci, quel tipo di filosofo che si chiama presocratico non scriveva nemmeno, quindi era interamente la sua sapienza, la incarnava. È un libro bellissimo di un studioso francese, Marcel Detienne che si chiama I maestri della verità nella, nella Grecia antica. Ecco, Russo voleva essere un maestro di verità, voleva recuperare quella, quella dimensione socratica. Cosa succede? Proprio lo su succede con Platone, che tanto poi ha amato Socrate, che il pensiero filosofico si professionalizza. Cioè, non conta più che cosa incarna Platone, conta il suo pensiero: il testo. Il testo va nel mondo e quindi suscita reazioni, suscita ammirazione, suscita eh, eh, anche odio. Ma non c'entra, si è allontanato da chi l'ha quello è un linguaggio. Lui non sopporta e quindi figuriamoci quanto soffre di questa cosa, perché è connaturato al nostro mestiere di, di produrre è connaturato al nostro mestiere di eh, creare del, dei testi scritti che vanno per il mondo, che non sono più noi, che si, che si allontanano. E lui ha due eh, formule memorabili per questo. Uno è i filosofi, i miei amici, fanno filosofia, imparano per insegnare. Questa è la prima cosa che lui ritiene ma dice come? Eh, ma noi potrebbe anche essere scambiato per generosità dice io imparo per insegnare gli altri no, lui dice io se imparo voglio imparare per me stesso sono io che mi devo migliorare non devo insegnare niente a nessuno questa cosa crea un cortocircuito se uno non impara per insegnare non esiste il circo dei lettori non esiste la facoltà di, di qualunque cosa cioè Pensate quant'è forte questa critica, si, si spreca sempre il termine sovversivo, trasgressivo, rivoluzionario. Lui era un vero, tant'è vero che poi i suoi nemici lo mand gli mandavano a tirare le pietre sulle finestre di casa, perché questo è, è un'accusa che non possono sopportare. E poi un'altra cosa, dice, loro fanno quella e questa è veramente una formula memorabile perché poi era anche una persona molto spiritosa L lui dice loro fanno la filosofia per gli altri io sto cercando sbagliando contraddicendomi probabilmente assegnando a questo stato di natura che è mitologico una che non è mai esistito lui sapeva tutto dei limiti del suo pensiero però io Voglio fare una filosofia per me stesso perché l'unica filosofia che conta è la filosofia. Io adesso scusatemi perché sono un... avevo la, solo la... vi avrei portato una delle bellissime traduzioni delle fantasticherie ma avevo solo... quindi vi volevo leggere Ma pare perché è veramente sorprendente come lui però individua un problema che è un problema di tutti noi cioè un problema che è, quando noi diciamo sì va bene... Ho passato un pomeriggio a, a leggere cosa ho fatto no cioè spesso tutti noi rischiamo di, di scollarci da, dalla necessità interna di quello che facciamo studiando scrivendo facendo una conferenza e, e bisogna pensieri come questi hanno il valore appunto non di una conversione ma di una forza contraria di qualche cosa che equilibra in qualche maniera il nostro cammino ci mette de degli elementi di più, un po' più di sale non è del tutto giusto quello che facciamo questo non vuol dire che dobbiamo rinunciarci e fare la vita di Rousseau ma sapere che esiste una prospettiva in cui appunto quello che facciamo è sempre il rischio di falsificare l'individuo lui dice ne ho conosciuti tanti di, di, di filosofi ed erano molto più colti di me ma la loro filosofia gli era straniera, appunto, producevano parole, ma queste parole erano straniere a loro stesse. Volendo essere più sapienti degli altri, e qui è il secondo tema, no cioè il giudizio degli altri, studiavano l'universo per sapere come era combinato, come se avessero studiato una macchina che avessero visto mh, per pura curiosità E che c'è di male la pura curiosità ma appunto la pura curiosità rende il mondo estraneo all'anima non permette quel processo di interiorizzazione che è fondamentale l'esteriore che diventa interiore questo è il movimento dell'autenticità e il movimento della trasparenza che proprio la cultura che dovrebbe essere il vertice della trasparenza invece rende opaco, lo rende vittima appunto del, di, di, di, di, di un ostacolo. Studiano la natura umana per saperne parlare in maniera colta, ma non per conoscersi. Lavorano per istruire gli altri, ma non per chiarire che cosa sono al loro interno. Molti di loro non vogliono che fare un libro. Non importa quale, perché, perché sia ben accolto. E eh, qui devo dire che eh, chiunque scriva... No, c'è una componente, no? Queste sono frasi che io ho sempre maneggiato con una certa cautela, perché io francamente non accetto di sentirmi in colpa se leggo il mio amato Rousseau. Io voglio che ci sia qualche cosa in me che però reagisca positivamente a questa provocazione. Quando infatti il libro era stato pubblicato, sono contenti, non gli interessa più eh, in nessun modo quello che hanno scritto e se, se non per farlo comprare agli altri e per difenderlo nel caso che venga attaccato. Ma del re, per tutto il resto non sono nemmeno eh, toccati dal fatto che quello che dicono sia vero o falso. Loro sono toccati solo dal fatto che la loro teoria sia più o meno accettata o più o meno rifiutata. Per me, quando io ho un desiderio di apprendere qualcosa, è per sapere io stesso quello che voglio apprendere, non per insegnarlo. Ho sempre pensato che prima di insegnare agli altri, Bisogna cominciare per sapere abbastanza su se stesso e di tutti gli studi che ho provato a fare nella mia vita in mezzo a vivendo la mia vita in mezzo agli uomini non ce n'è uno che io non avessi potuto fare esattamente in un'isola deserta. Dunque tutto il consenso che mi deriva dal, dal mio... Eh, desiderio di apprendere lo devo commisurare a un'altra idea mitologica che però è molto utile vedete come questa persona che ci può stare antipaticissima in realtà ci sta fornendo un criterio molto valido cioè lui dice fai quello che vuoi ma tu lo faresti se fossi da solo un po' come quel famoso bellissimo detto taoista no? stai da solo nella capanna nel bosco come se fossi davanti all'imperatore e stai davanti all'imperatore come se fossi nella capanna nel bosco. No, quello è il vero saggio. Lui, senza conoscere chi erano i taoisti, dice una cosa del genere. Lui dice, io non, non nego che l'uomo voglia imparare, lui accetta questo dall'illuminismo, ma se io veramente voglio imparare per me stesso, o scrivere scrivere. Voglio essere... Un... Qual è il criterio di verità? Il criterio di verità per lui è geniale. È che questa, quella stessa cosa susciterebbe il mio interesse e la mia fatica se io fossi in un'isola deserta. E questo è un criterio di orientamento nella vita che chiaramente non poteva che fare imbestialire L'intellettuale professionalizzato. L'intellettuale professionalizzato non può ragionare così, perché semmai penserà all'isola deserta come al polo negativo di quello che fa, perché non, non è comunicabile, non è insegnabile. Lo, lui fa la stessa cosa, lui ci dice, tanto è vero che quest'ultimo libro ad esempio, la sua posizione è quasi quella di un'isola deserta perché questo è un libro di una persona perseguitata e al di là della paranoia ci sono dei motivi, in questo libro lui ci racconta semplicemente le sue passeggiate per Parigi oggi sono passeggiate che hanno una, uh, diciamo, lui indica dei posti in campagna oggi sapete come sono le città, sono delle fermate di metro di Parigi che sono in centro, però lui, perché il suo, il suo movimento fondamentale, lui vive in centro, a Parigi proprio, è camminare e andare verso la, la campagna. Questa è, è, è, è la, la forma narrativa che ci dà questo libro, Straordinario. Voi pensate che per rendere meno, diciamo, culturale, cioè per sottrarre all'ostacolo lo stesso ehm, eh, atto di scrivere a cui lui non rinuncia, lui addirittura si inventa, eh, di, lui non chiama i dieci capitoli di questo libro capitoli, non li numera. Sono passeggiata numero uno, passeggiata, cosa vuol dire questo? Che mentre il termine capitolo in qualche maniera riguarda l'essere collettivo dello scrittore, no? i libri sono divisi in capitoli, la, con Promenade... Numerando il suo libro In Promenade, lui chiaramente suggerisce una riappropriazione totale anche della de, de scansione normale di un libro, perché ogni passeggiata è irripetibile, ogni passeggiata è, mh, è esattamente eh, il frutto di quelle circostanze, di quella configurazione di umori, di circostanze, di bel tempo, di cattivo tempo che. Lo, lo rendono. Tant'è vero che quello che scatena il, eh, tutto questo libro, al di là della persecuzione, è, è, un, altro, mm, è, è un altro episodio che lui racconta proprio all'inizio del libro, che è molto toccante e significativo, perché lui in una di queste passeggiate ha un incidente. E, lui... Cammina eh, in, sempre, se conoscete eh, Parigi, insomma, in quella direzione dove c'è il famoso cimitero, il Perlaces, la collina là, si chiama di Menil -Monta, e lì era già in un posto, oggi è difficile immaginare perché ci sono uh, centri commerciali, garage, musei, de, de, de, cioè proprio città anzi è centro diciamo oggi, no, lì era, arrivava a delle ferme, come le chiamano, delle proprietà, delle tenute, dove poteva fare quello che a lui piaceva di più, che era il, la forma del sapere che lui ritiene appunto più adatta a lui perché equivalente nel mondo e nell'isola deserta è erborizzare, cioè quella forma di botanica che, diciamo, eh, consiste nel, nel trovare i vari esemplari, incollarli con un particolare arte. Lui faceva degli erbari meravigliosi e questa è la sua... Quindi lui esce proprio dal centro dell'ostacolo dell della società, questo centro di Parigi dove tutti lo guardano, dove tutti lo trattano male, dove i suoi nemici, se qualcuno lo tratta bene lui racconta, poi gli vanno a dire, lui per esempio aveva fatto amicizia con i, i vecchi militari agli invalidi, insomma, al posto dove ha eh, la pensione dei vecchi militari, poi vanno ad avvertirli che quello è un nemico di Dio, no? e quindi questi non lo salutano più, cioè, lui si sente sempre più, poi appunto cammina scendendo dalla, dalla discesa, per la discesa che cosa succede? Che praticamente viene... Investito da un cane perché i nobili di quei tempi si facevano seguire la, le carrozze da dei grandi cani o da caccia o semplicemente per ostentazione e una carrozza scendendo giù. Quindi lui arriva al grado zero dell'esistenza sociale perché ha un momento di shock e non si ricorda chi era. E, però in quel momento, come a volte capita durante questi momenti di, di trauma fisico, sente una senza, mentre viene soccorso senza una sensazione di benessere, perché in questa amnesia parziale lui gode della pura sensazione di esistere. Ci racconta in pagine meravigliose, allora dice, ma io questo adesso mi voglio portare fino alla morte, no, non ho bisogno di altro se non di fondare questa mia rivolta privata. Non su un'idea di giustizia, non sull'odiare il re, non sull'odiare i gesuiti, non sulla... ma semplicemente sul fatto che lui esiste. E in questa pura sensazione di esistere lui riconosce un bene assoluto, qualche cosa che è proprio la vecchia trasparenza dell'uomo primitivo, del buon selvaggio che che ha studiato, sono tutte idee risibili quelle dell'antropologia di Russo, non è mai esistito il buon selvaggio, ma vedete quanto gli sono stati utili, perché nel momento in cui poi si trova, in, lui dice, Io sono. questa cosa mi ha ormai privato di tutto, non posso più pubblicare un libro, i miei libri sono stati bruciati, sono dovuto, c'era un posto dove vivevo bene, che era... L'isola di Saint-Pierre sul lago di Bienne, forse qualcuno di voi l'avrà visitata perché è un proprio un luogo di pellegrinaggio di tutti i russoiani del mondo. E dopo due mesi mi hanno cacciato da là, sono proprio un reietto della società, non, non c'è niente per me, però questa sensazione e l'atto di camminare sono come il microcosmo che equilibra... Il, eh, che compensa diciamo, l'aggressività la, la, la, che lui subisce cioè finché io cammino in campagna, finché raccolgo i miei fiori, finché godo della pura sensazione di esistere che mi è stata rivelata da un fatto occidentale di cui io però al di là dell'accidentalità ho fatto tesoro, allora eh, esiste per me una possibilità di vivere felice e di raccontare questa cosa, perché questa cosa, anche se non ha degli aspetti mh, eh, di eh, eh, esemplarità, è cioè quello che noi abbiamo un'idea di Rousseau, certe volte, fin da scuola, come un'idea antipatica, no? come, qualcun, come un colpevole, colpevolizzatore. Ma mentre questa cosa... Non è del tutto, non sarebbe un'accusa del tutto ingiusta nei confronti di Pierpaolo Pasolini, da cui sono partito. Il Russo non c'è questo. Il Russo c'è semplicemente l'indicazione di una strategia a partire dalla consapevolezza che lui non è un uomo libero. In questo libro, che il suo testamento, che è scritto fino al li libro, dice: Guardate, continuamente ci dice, io non sono un saggio. Non c'è nulla più, di più antipatico di qualcuno che raggiunta la verità la voglia in insegnare ad altri io sono il primo che poi ritorna facendo il percorso inverso dalla campagna alla città mi ricorrompo perché comincio a preoccuparmi di quello che dicono di me comincio a preoccuparmi di quello che mi guarda male comincio... lui ha un'immagine bellissima della società che è una cosa sublime perché riguarda una cosa in cui io sono sicuro in questa sala è un'esperienza che abbiamo fatto tutti e veramente, lo, lo dico da scrittore, prendere esperienze che abbiamo fatto tutti e rendere significative è una delle cose più difficili per un narratore, per un filosofo, eccetera. Quante volte ci è capitato di, di, di pensare a una risposta che avremmo potuto dare dopo che l'occasione è passata? Ah, avrei potuto dirgli quello no? anzi ci figuriamo come eroi di Plutarco la scena in ma in quel momento non ci è venuta in mente e lui da questa banalità no? che qualcuno per cattiveria gli aveva chiesto dei suoi figli che lui aveva dovuto per, per affida affidare all'orfanotrofio non poteva mantenerli no? e finalmente inventa una frase che avrebbe messo a tacere quella dama pettegola che gli faceva la domanda solo per cattiveria. E lui dice proprio questa è la società, cioè la società è, è un luogo talmente privo di immediatezza che le risposte giuste sono quelle che ci vengono dopo, quando non c'è più l'interlocutore. E questa la... Non è... non siamo, noi pensiamo, dato che sono sicuro che tutti abbiamo fatto questa esperienza, no, io... Ci soffro perché molte volte proprio mi, mi viene in mente dopo un'ora, dopo un giorno, ma tutti noi abbiamo quelle risposte che avrebbe voluto dare al momento giusto. Non è colpa nostra, non è che non ci sono venute in mente, è che la società è un meccanismo di perenne differimento e in questo differimento c'è il dolore perché uno non attinge mai. La, la, la trasparenza di, di ciò che è di ciò che vuole in questa maniera da questo minimo esempio lui non può dire dice io sono ancora uno che sta lì a pensare a quello che avrei potuto dire perché perché non può vivere in, in, nella campagna, deve ritornare deve mangiare, deve sostentarsi deve, lui di lavoro a, a, a, copia la musica no? Uh, come fonte di, di sostentamento, ha una moglie, ha pochi amici che gli sono fedeli, quindi ritorna a Parigi. E questo rende questo libro, un libro che è passato da una generazione all'altra senza mai perdere la forza suggestiva. Perché se lui ci dicesse io sono una persona che ha raggiunto lo Stato, non sarebbe finto, sarebbe peggio di quello che lui critica e quanti di quanti venditori di saggezza dobbiamo diffidare lui dice semplicemente io purtroppo vivo dei miei sensi io posso solo camminare lontano perché via via ogni passo che faccio mi dimentico di queste meschinità ma non che come fa l'uomo è è siamo tutti nati meschini cioè siamo tutti nati in qualche maniera determinati dal giudizio degli altri, dalla, dal, dal desiderio folle di essere amati, dal desiderio di non fare brutta figura, dal rimpianto per quello che avremmo potuto dire e non abbiamo detto, ma noi possiamo inserire nella vita un ritmo di sistole e diastole. Noi possiamo andare verso la trasparenza e ritornare nell'ostacolo, andare verso la trasparenza e ritornare nell'ostacolo. Il senso della passeggiata e la pratica della libertà che è insita nel termine promenade non è immaginabile come una linea retta che ti porta fuori dal mondo, quello è, un su è il suicidio, che è un... Un'altra ricetta no? di carattere stoico, l'eroe romano descritto da Plutarco, no, quello il, il, Bruto, no? sapete quello di da Catone di Dante, no? Libertà va cercando, come sa, chi per lei vita rifiuta, no? percorre quella linea retta nei confronti. Lui, no, lui ci descrive una persona ancora immersa in quel tessuto di emozioni e relazioni di cui ha scoperto il lato in ombra. Il lato oggettivamente di, di però, ne, ne, nello stesso tempo, non, non, ha, non ha in sé il, eh, il carattere, diciamo, del, del profeta, del maestro di vita, del, del guru, anche se spesso gli è stato assimilato, anche perché i momenti di estasi e saggezza sono momenti, lui lo dice. Lui dice una cosa che secondo me. Dobbiamo uh, sempre ricordarci, lui dice, tutta la mia forza è negativa, ma perché io posso oggettivamente, camminando in questa situazione, che non a caso riguarda anche il fisico, perché è chiaramente è qualcosa che non si produce solamente con la mente, si, si produce in un atto di dislocazione nello spazio. Che sposta un po' la responsabilità sull'essere fisico, altrimenti anche lì sarebbe ridicolo. Qualcuno che pensa che si è salvato per, per avere preso per il bandolo della matassa il puro sentimento di esistere e sta sempre seduto. No, il puro sentimento di esistere è il sentimento di possedere un corpo. Eh, il sentimento di, di amare i colori gli odori della natura in questo, nel caso che ci descrive o oh, la bellezza eh, questo è un libro pieno di sensualità se, se, di, di, di, di, di, di, di amore per la vita questo non ha, nelle sue proprio manifestazioni fisiche d'altra parte appunto la passeggiata è qualcosa che ci fa proprio non esiste una passeggiata da cui uno non ritorna diventa una tragedia, diventa che ti vengono a cercare. La passeggiata è sempre un'idea circolare del movimento nello spazio. Tu parti e ritorni a casa. Quindi ritornando tu verrai, diciamo, ricontaminato da, dall'ostacolo. Questo è, è, è il piano di credibilità psicologica assoluta da cui ci parla Rousseau. Io vi parlo di libertà, ma non sono libero. Perché se io fossi libero diventerei ancora come quei filosofi che imparano per insegnare. E questa è la cosa, proprio è la rappresentazione di sé in questa maniera che è a metà libera, è a metà vincolato da queste catene che probabilmente non sono... non è possibile affrancarsi. Probabilmente nemmeno nell'isola deserta noi avremmo un ricordo del nostro essere sociale che ci reinserirebbe in un meccanismo di azione e reazione che magari sarebbe peggiore di quello di accontentarsi di vivere nel centro di Parigi e ogni tanto però di riappropriarsi, perché è proprio la circolarità di questa di questa esperienza che la rende credibile. E la, la non radicalità è tutto quello che è alla portata di mano eh, di un qualunque essere umano che non può, non è più capace di identificarsi semplicemente con il suo essere sociale. Ma non che reside quelle radici, perché la rescissione delle radici, Russo lo sapeva benissimo, equivale alla morte. Noi non, non possiamo, eh, non possiamo mm, vivere completamente liberi da ciò che ci rende prigionieri. La, eh, la felicità terrestre è la felicità del singolo. Questa è, vedete, non mi stupisce che Giacomo Leopardi abbia sempre letto Rousseau tanto per parlare anche dell'importanza di uno scrittore in un dialogo tra spiriti che non è solo fondato su un'idea astratta filosofica di solitudine ma proprio sull'idea scandalosa per il cosiddetto ottimismo e progressismo moderno che non si può fondare un'idea di felicità sulla felicità delle masse eh, questo libro è stato scritto nel, negli ultimi mesi del 1778, i primi scusa, e, e Leopardi nel 1832 scrive una lettera da Roma a una sua amica in cui dice «forse vi stupirete che non penso niente di quello che succede». Eh, c'era il risorgimento tanto per dirne una no? dice io sono un po' come un turco dice che fuma il sul mio divano però dice a mia difesa posso dire una cosa questo mondo che cerca la felicità delle masse come la può creare se le masse sono fatte di esseri singoli infelici quale potrebbe essere il moltiplicatore per cui l'infelicità individuale diventa la felicità delle masse? Questa è una domanda che Rousseau e Leopardi porgono al progressismo senza mettersi a diventare conservatori. Cioè loro non, loro non interessa di opporre un'ideologia contraria, loro anzi entrambi sono dei pessimisti che vivono a stretto contatto con elementi di cui sono detto, di leopardi, figuriamoci, la, la, la, eh, vive eh, in stretto contatto con esponenti della cultura risorgimentale, del cambiamento in atto, del, del pensiero liberale. E loro si pongono questo problema qua, cioè il problema è quello di realizzare la felicità dell'individuo. La felicità dell'individuo non è egoismo, è un argomento politico perché uh, il pensare e, e loro non avevano visto che cosa ha creato nel mondo moderno che orrori ha creato la felicità di massa no? quando, quando mi viene sempre in mente quando leggo sia Rousseau che questa lettera di Leopardi un discorso di Stalin uno dei più famosi discorsi di Stalin che dice eh, cari compagni i nostri nemici devono capire che la vita non è mai stata così felice come ce l'abbiamo noi in Russia probabilmente ci, cioè vedeva una folla enorme no? ci credeva pure <ride> cioè, non, non, non penso che fosse solo ipocrisia cioè, è, è, è, è quella felicità malata che è la felicità di tutti stava, stava menzionando Stalin loro dicono eh, ed è un pensiero veramente Raramente noi troviamo un pensiero così apportato. Di, eh, qua, finché, lui dice, gli uomini erano miei, tutti i miei fratelli, no? Come in, eh, in ogni schema progressista, facevo dei progetti di felicità terrestre. e eh, ne ha scritti tanti, fino alle mille, fino ai primi anni 60, Rousseau, questi progetti erano sempre relativi al tutto. E non potevo essere felice che della felicità pubblica. E mai l'idea di una felicità particolare ha toccato il mio cuore finché ho visto i miei fratelli che potevano essere felici di fronte alla mia miseria. E allora che cos'è questo, questo patto tra... Persone che volevano cambiare il mondo. E se, se la mia miseria li. li, li, li vuol dire che questo non, non aveva senso, cioè, da individuo sperimenta. Il, il fatto che per quanto nobile, per quanto dotata sicuramente di buonissime intenzioni, il bene di tutti è un bene che prescinde dall'unico criterio di realtà che noi possiamo avere su questa terra, che è la, la, la miseria o la felicità individuale. Dunque questo atto in apparenza così privo di pensiero, che è il camminare, no? il mettere una gamba dietro l'altra, eh, diventa una strategia di salvezza straordinariamente efficace, straordinariamente capace di contagiarsi anche a secoli di distanza, perché non, non è un progetto come tanti progetti di pessimismo filosofico, eh, in, nel quale non si può vivere no? quando noi anche il, adesso ho citato Leopardi ma pensiamo anche a Schopenhauer a, noi ammiriamo quella cosa noi ammiriamo un carattere di verità però ci sentiamo come su oh, anche quando leggo Choran no? arriviamo tipo a 8000 metri però eh, sì sono eh, forse è il vertice della ragione umana ma non è respirabile l'atmosfera lassù no? non ha più niente a che fare con la nostra esistenza, la nostra esistenza è basata su un compromesso appunto, quello che lui intuisce straordinariamente in un movimento di andata e ritorno che è dato appunto dalla, dalla passeggiata, nessuna passeggiata redime completamente l'essere umano dal suo vincolo sociale, nessuna passeggiata però è incapace di creare per quel singolo essere umano eh, de, degli spazi di decompressione di libertà che, che hanno appunto a che fare con l'idea della, della proprio della, de, della salute quando eh, lui è molto bello quando racconta anche con grande autoironia i tentativi estremisti che lui fa no? di, che sono appunto l'idea eh, appunto sono tutto quel polo dell'isola deserta no? e lui dice una cosa eh, molto bella dice ho smesso di impiegare la mia forza in una vana resistenza questo è proprio Veramente a mio parere, è l'apice della saggezza, no? quando noi capiamo che nell'idea resiste, nell del resistere, c'è un elemento di fissità del pensiero, di continuità che non è adeguata alla mobilità della singola giornata. No? E lui ci suggerisce: resisti e abbandonati, resisti, non accettare te stesso e accetta te stesso, cioè lui. L'oracolo delfico, conosci te stesso, no? lui lo declina a secondo di una contraddizione. Cioè lui dice, sì, chi conosce se stesso non si sopporta e si accetta. E questo è Il, mo il, mo il suo movimento fondamentale è, è contraddittorio, però è, è straordinariamente vero. Tutto viene da un temperamento versatile che può essere agitato da un vento, impetuoso ma che rientra nella calma nell'istante in cui il vento non soffia più il mondo non sta sempre a tormentarci il mondo non sta sempre a, a sedurci non crea eh, più l'anima è leggera più l'anima è immobile, più potrà eh, avere nel, nel suo arco nelle sue frecce il, il tempo della, della resistenza il tempo dell'abbandono il tempo in cui appunto si allontana da questo centro della città che è il, è il tempo in cui la stessa mobilità e varietà dell'anima gli rende sopportabile il ritorno tra i suoi simili ora chiaramente è, Ogni, io per esempio penso, mi stupisce il fatto che, ad esempio, se voi andate su Amazon no, e cercate una traduzione, io vi ho inflitto la mia traduzione all'impronta perché ho trovato solo l'edizione francese che avevo, ma ci sono due, una di Andrea Caneobbio e una di Beppe Sebaste, sono... Ne hanno fatto un libro bellissimo in italiano e non mi stupisce, quest'anno ho letto due libri di Canobio e Sebastian. non sapendo mi sarei occupato assieme a voi di, di Russo. Eh, eh, dal punto di vista letterario non ne parliamo nemmeno, perché adesso abbiamo parlato così di un'idea della vita, di una... ma lui ha inventato una cosa che è proprio della letteratura contemporanea, cioè quell'idea che è legata, diciamo, a dei generi come l'autofiction, ma non solo, no? dell'idea appunto del, della conoscenza come movimento dello spazio. No? Se leggete, non so, Patrick Modiano, Emmanuel Carrere, Annie Ernault, tantissimo, eh, quasi sono tutti... Uh, il, leggendo il bellissimo libro di Canobbio anche quello di Sebaste appena uscito dalla nave di Teseo la Traversata notturna, è un libro stupendo su Torino tra l'altro oh, il libro di Sebaste ho visto quanto insegna Rousseau no? quanto perché eh, non, eh, non conoscono le cose e, e, e ce le propinano tutto il rapporto con la città, tutto è mediato dalla capacità dell'individuo di fare quella passeggiata, di riconoscere quella cosa, e tanto è soggettivo, tanto diventa di tutti. Ma un altro scrittore, forse il più russoiano, è stato Winfried Georg Sebald, un grandissimo scrittore tedesco che ha l'autore degli Anelli di Saturno di Austerlitz. Sapete che in suo libro di viaggi, Vertigini, ha un capitolo meraviglioso di una visita all'île de Saint-Pierre, di cui vi parlavo, sul lago di Bienne. No? Quanta identificazione c'è in questo scrittore capace di avere inventato un meccanismo di conoscenza in cui non è importante che la visione soggettiva sia limitata, perché in quel limite c'è una miniatura, dunque un'immagine credibile del mondo. Questo è un po' il, il, il, il gioco della prosa di, di Rousseau. Anche le confessioni. Le confessioni sono un libro meraviglioso. Sì, siamo sempre a dire, non ha, non ha ragione lì, si mette. Ma lui sapeva benissimo che parlare di sé conduceva a quello che si chiama. Il falso sincero lui lo chiama, per lui il falso sincero per eccellenza è Montaigne, da cui aveva imparato tutto perché Montaigne è stato il primo prosatore che ha inventato questa forma, che cosa sono questi libri, non sono né saggi né racconti, in forma mista diciamo, non saprei... Manco come, come definirla, oggi si dice autofiction, ma su tutte parole, insomma, è qualcosa che non è un romanzo, non è una poesia, non è un trattato di estetica, ma in qualche maniera tutti questi generi interagiscono tra loro in una forma narrativa che non è quella tradizionale, diciamo, no? E questo è, è veramente. Eh. Allora lui dice, sì, Montagne, io lo, lo amo tantissimo, non avrei scritto se non c'era Montagne, però... Mi dà fastidio proprio quando è sincero, perché sceglie i difetti che ci stanno simpatici. Dice come uno di profilo, che noi non sappiamo mai se ha un occhio quercio una cicatrice sulla guancia, perché ha scelto il profilo giusto. Ora, francamente, non so quanto sia vera l'accusa, ma più che un'accusa a montegne, è una... Stai attento a te stesso. Lui lo scrive in un appunto prima di scrivere le confessioni perché i fossincè come li chiama, i falsi sinceri, non sono solamente le persone tutti noi tendiamo, è proprio fa parte del meccanismo dell'ostacolo, diciamo no? a, a, a dare, anche parlando dei nostri difetti, una. Potremmo fare la stessa critica oggi. Si parla tanto di Enirno, ma chiunque scriva di sé potevi dire di peggio no però al di là al netto di questa cosa sono libri in cui in realtà non è tanto importante che ci nasconda un amante o un figlio di più un figlio di meno una persona morta nel 1778 oggi non abbiamo lo dico perché molti ancora oggi si affannano a prendere in castagna il povero jean jacques su dei particolari la, la, la, la, in fondo fa parte del gioco perché lui ha ostentato tanta verità che addirittura sono delle cose divertenti no adesso leggevo questa edizione oggi in treno ma gli contesta non so dice mi ferma questa pasticceria il commentatore dice no non era quella perché quel dolce lo facevano è come se l'è tirata come diciamo a roma cioè nel senso che eh, qualcuno che fa della parola verità al, eh, sarà sempre destinato ad essere letto in controluce per alcune imprecisioni però poi alla somma di tutti questi calcoli noi abbiamo un'esperienza della, della verità totale e insisto che a mio parere è data proprio dal fatto che non è mai a parlarci un salvato non è mai a parlarci un convertito, non è mai un parlarci a qualcuno che ha interamente eh, compiuto un, un percorso di liberazione. Quindi, diciamo, è uno scrittore sempre con noi. È qualcuno, un ehm, poeta che non c'entra niente con Rousseau, eh, Eliot, nella Terra Desolata, racconta di una specie di. Cosa che eh, fa, lui dice nelle spedizioni antartiche: spesso i resoconti di gente rimasta sola no? nei ghiacci e sopravvissuta mh, hanno la sensazione di avere qualcuno che cammini assieme a loro. E per Elliot, questa poi è l'incarnazione del, del, del grande scrittore, dello spirito guida, insomma, in qualche maniera io credo, senza esagerare che Rousseau sia stato proprio uno spirito guida per la nostra modernità cioè potrebbe essere una, una cosa che si può imputare alla mia ignoranza ma io in realtà non riesco a capire tutto quello che siamo senza questo uh, imbuto non, non c'è prima una... ci sono degli scrittori che hanno parlato di sé da Sant'Agostino a Montegno in maniera sublime ma non c'è quella duttilità, non c'è quell'idea eh, eh, di un, eh, di un eh, io che è il risultante di forze contrapposte. Eh, eh, qualcuno ha detto giustamente che, che, che Rousseau in alcuni aspetti anticipa l'antropologia di Freud da questo punto di vista eh, ed è sensata come, come cosa, perché la, anche l'antropologia di Freud ha un'idea dell'identità come risultante di cose che sono di per sé contraddittorie ecco. e, e più di Freud lui diciamo che considera una virtù il fatto uh, che questa percezione del mondo gli è dettata dall'incoerenza mentre diciamo il solito uh, vanto dell'intellettuale lo sempre, no? dice ho sempre pensato che, non da oggi penso, lui riderebbe di queste premesse perché lui appunto ve l'ho letto, ve l'ho spiegato, che dice eh, certo c'è il momento della durezza, c'è il momento della capacità negativa di rifiutare e poi c'è il momento in cui cambia il vento e le cose sembrano più facili, io sto molto bene con voi, vi vorrei intrattenere però ancora a lungo però qua ho, avuto, ho anche sforato rispetto alle cose quindi non approfitto della vostra pazienza chiaramente se ci sono domande sono ben gradite io tra l'altro non, non, non ho una regia quindi stavo andando avanti improvvisando oppure chiaramente anche qua fuori eh, in qualunque momento non cerchiamo di essere un po' russoiani almeno in queste cose vi ringrazio molto per la vostra presenza e, e, e tra l'altro non lo dico per semplice colleganza eccetera ma ho letto eh, il programma di questa iniziativa in cui sono stato indegnamente il caso di dire rispetto alle persone che ne parleranno come Maurizio Ferraris o ne hanno già parlato, vi eh, invito a seguire tutta questa cosa perché secondo me ogni contatto con Rousseau eh, anche per questo l'ho voluto un po' leggere anche se vi ho tradotto male perché proprio poi alla fine quello che eh, Cristina Campo diceva trovati le citazioni e poi fai crescere il tuo discorso come un rampicante fra i sassi spero di essere stato quello e spero solo di avere parlato a, a servizio di questo grande spirito e, e in comunione di intenti con voi grazie